Zombie Apocalypse Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Eccomi qua in un nuovo video vlog. Barra, che riccio Come state? Spero bene. Eccomi qua con nuovi occhiali, finalmente. Era ora. Questi sono gli occhiali della Lucio. Ovviamente, non mi ricordo quanto l'ho pagati, però. Non ve lo voglio manco dire perché non mi sembra il caso. Comunque, questi sono i miei occhialetti. E sono, ci, ci vedo meglio più degli altri, non so perché. Però sono belli grandi, belli larghi e tutto. E mi permettono di vederci meglio. Quindi, wow, top. <ride> e niente, quindi era ora finalmente. Nell'altro videoclip vedrete che sto facendo il letto. E, e ve lo faccio vedere anche come l'ho fatto e poi nulla facciamo una vera chiacchierata insieme ok va nulla nel frattempo ne, ho cancellato i clip perché mi, mi rendevo conto che non ero, di, non ero, che non ero ben messa e quindi mi sono ripulita tutto quanto nel senso che lasciamo perdere cose ve lo dico va bene non ho lavato i denti non ero bellissima quindi Ora mi ho lavato i denti, mi ho lavato la faccia, mi sono ritruccata, quindi mi sento a posto. Non dico per voi, ma più che altro per me stessa, se non mi lavo i denti non sono contenta. Mi sto fissando che se non mi lavo i denti non mi piaccio. Per me stessa, non sono di quelle ansiose di lavarsi i denti. Però la pulizia, prima di tutto, ragazze, eh, quando fate video, se vi accorgete che avete i denti sporchi o la faccia un po'... Mm, Vabbè, non fate caso i miei baffetti se robe così. Tanto appena posso chiamo la mia estetista e mi faccio tirare tutto via perché così non posso vedere manco io. Avete ragione, tutta qua tutto, sono tutto da rifare la ceretta e tutto quanto. Ma vi prometto, prima mi prometto a me stessa di fare la ceretta, l'estetista, e poi in futuro, se riesco, mi compro un fornetto. e Me lo faccio io da me la ceretta. Ma <ride> ne dubito che compro un fornetto perché. Mi trovo comoda aspettare l'estetista, perché l'estetista, devo dire la verità, è brava, è, è, è brava e come dire, è delicata, ed è una delicatezza allucinante, è bravissima, allucinante non, non voglio dirlo, però è di un'accoglienza un incredibile la mia estetista, quindi complimenti a lei e a tutta la sua capacità di essere brava e, e dolcissima, vabbè non voglio essere troppo melosa, ma mi fa troppo stare bene l'estetista, è troppo brava, niente eh, non voglio fare nome perché non so neanche se mi segue però se mi segue eh, ti saluto, ciao cara non voglio fare nomi perché non me la sento, poi casomai se andrò da lei mi dirà fai pure il mio nome lo farò, se no per privacy preferisco non farlo perché qua su YouTube non si sa mai, meglio non farlo e niente ragazze e ragazzi, eh, tanto volevo un sacco di notifiche di, di, di Instagram e tutto quanto, ma vabbè, dettagli. E adesso niente, mi metterò a, a fare. come si dice? Ah, ecco quando ho acceso la luce, non aspetta un attimo. Ecco perché si vedeva tutto curioso, tutto strano, tutto buio, perché non si vedeva bene con la luce, vabbè. Niente, mille, mille solite, le mie solite figuracce del cavolo, però vabbè, un attimo solo che prendo il cavalletto e vi sistemo su. dobbiamo vedere il letto è tutto quello che ho fatto ho messo anche il pigiamino a posto e questo è il mio letto appunto vedete Aspetta, metto un po' più eh, vabbè non so come allontanare lo zoom ok così è allontanato lo zoom perché se no era troppo vicino vabbè vicino lo stesso Ecco qua, questo è il lettino vedete? E niente, è tutto a posto. Spero che questo video vi piaccia, perché dopo continuo un altro video, ovviamente, e niente. Allora, e rieccoci, dunque, come va? Tutto bene? Io abbastanza bene, ragazzi miei, ragazzi miei. A parte questo che vi ho raccontato poco fa, eh, appunto oggi sono stata la Maddalena a prendere questi occhiali. Non mi chiedete il costo perché tanto non ve lo posso dire perché non me lo ricordo, sinceramente. E poi, eh, vabbè, siamo stati a calzolaio per mia nonna. E poi alla fine eh, siamo tornati a casa. Ho mangiato, ho mangiato un panino eh, con la mortadella, <ride> rigorosamente molto buono. E poi ho preso un caffè con la panna, perché io senza la panna non lo prendo perché mi fa malissimo, perché eh, il caffè io proprio mi fa ulcera e se non prendo il caffè lo prendo con il giseng, però prendo quello, um, prendo quello con la panna, lo prendo, lo prendo con la panna ovviamente, perché se non lo prendo con la panna, quella montata, nel senso quella in barattolo, quella non so come farvelo vedere, non ho idea di come farvelo vedere. Però, eh, se riesco, se mi ricordo, vi metto una foto al lato di come è la panna, anche se non ce n'è bisogno, però ve la dovrò vedere lo stesso. E eh, vi dico come prendo, prendo la panna col caffè, perché sennò no, proprio non ce la faccio a bere il caffè. mia non me l'ha presa apposta e io lo sto. Mh, e io bevo il caffè in Santa Pace ovviamente io guardo Barbara Palombelli, Barbara Palombelli, Forum, mentre pranzavo eh, alle due c'era lo stesso Barbara Palombelli però eh, la televisione è andata scemando perché non si vede la mazza e secondo, punto secondo, si vede a tratti la televisione, si vede tutto pixelata, non so se avete per esempio quando vedo, esatto, la televisione si vede pixellata, quindi non è il caso di, non è il caso di... di guardare una televisione che si vede o male o a scatti, vabbè, comunque si vede o malissimo o spento e basta, e niente quindi ah non so se si vede ho messo un po' di blush per terra con di che vabbè un po' di bronzer un po' di blush mi sono appunto ritruccata e tutto quanto mi ho lavato anche i denti vabbè non si può dire, ma io lo dico lo stesso e, e così almeno sono più in ordine non solo per, per me stessa ma anche per voi che mi guardate dal non so da, che, da quale parte mi guardate se a YouTube o solo dal computer da, Vabbè, dovunque voi siate, se mi, se mi state seguendo, e ovviamente mi dovete vedere ordinata, pulita ma anche bella sorridente, come si vuol dire, già? Yeah? Sono troppo contenta, scusate, sono troppo contenta che ehm, ho preso questi occhiali perché quando sono caduta me l'ho vista brutta, potevo anche ho preso il vetro gli occhiali ma non si sono rotti Sì, lo so, non devo dire più queste storie perché tante storie è passate, avete ragione però raga mi sono spaventata a morire, comunque niente sta il fatto che finalmente ho i miei occhialetti nuovi sono troppo felice, sì lo so c'è il riflesso della ring light ma non ce la posso fare se non è senza la il riflesso era mh, pazienza Purtroppo questo ho di, di, di, di, di occhiali, anzi no, lo male che ho gli occhiali perché sennò no non vedrei la mazza, comunque niente. Spero che questo acquisto che ho fatto, più che altro, che mi serve perché se no cosa vedo, nulla, perché mamma mia, quanto, da, quante volte mi sono detta come faccio senza occhiali adesso, come faccio? E sapete il perché? Perché a vedere è una cosa bella e preziosa, la vista è preziosa perché se non vedi cosa conviene, niente, ti fai solo male quindi grazie a Dio e dico grazie al cielo sono tornata a vedere e avere gli occhiali miei. meno male, già bacio, perché, faccio così perché ho detto dai adesso ti passa tutto sì mi passa tutto però se il fatto che mi hai preso un bello spavento scusate, ok, notifico sempre da Instagram eh, sì, ebbene sì, avete notato che è tornata anche la mia splendida voce, finalmente era ora, e è tornata soprattutto eh, la voglia di cantare, perché tanto canticchio in privato, nel senso che non canto mai di fronte a voi, perché non so se è una bella voce o meno, non credo. Mia nonna dice che è una bella voce, che ho una bella voce ma cantando però ci credo poco perché ci credo poco perché perché sì ragazze non mi voglio fare quella che io non mi sento che non sono mm. Puoi dire che tu non sei una cantante sì appunto che non sono una cantante non mi interessa di, di essere una cantante anche se avevo il sogno da piccola di diventare una, canta una cantante o un'attrice ma anche no grazie no non fa primis non so recitare secondis eh, ho fatto una recita di Natale quando ero piccolina ma sono andata re... scemando, no, non fa per me la recita quindi attrice de che se non so recitare ragazzi come è possibile che io devo recitare se non mi, se non mi capacito di, di, di dire almeno quattro parole in croce quando devo parlare su youtube vabbè su youtube parlo a, a raffica però un conto e sapere cosa si vuole dire, io a volte so cosa voglio dire, però mi viene anche un po' eh, mi blocco tante volte, l'avete visto anche voi che mi blocco alle volte, no? Quando mi blocco eh, non comment perché è allucinante, vabbè, dovrei fare anche dei dei, dei come dire, dei, dei, dei, dei riassunti di come io. Di, come, di cosa voglio dire su youtube però non mi sembra caso perché io preferisco parlare a ruota libera però qualche volta prenderò anche questo discorso in mano con voi eh, dicendomi semplicemente che eh, se un giorno cambierò idea proverò a fare video più professionali per il mm. momento mi tengo così come sono ovvero cerco di essere così cioè vabbè è bello mm. essere se stessi in ogni caso però, se abbiamo un qualcosa che ci può aiutare, nel senso, ora mi spiego meglio. Se abbiamo un, un qualcosa che un punto di riferimento per sapere cosa dobbiamo dire, tipo degli appunti, è meglio. Sì, è vero, è brutto da dire, ma perché se uno si deve bloccare quando sta parlando alla telecamera e poi non ce la fa perché non è non riesce a, a, a, cosa, a capire cosa deve dire o non riesce a spiegarsi meglio tanto vale che si prende un taccuino pa, ta, pa, penne taccuino e scrive perché sennò no così non è gestibile un canale youtube se uno non ha, non ha un, un punto di, di, di fermo per, per sapere cosa deve dire appunto gli appunti sarebbero i cosiddetti appunti che usano i grandi youtuber quelli che hanno più iscritti di noi, delle, dei, dei grandi, dei, quelli che, insomma, quelli che hanno... Ehm, quelli che hanno maggior iscritti, appunto, come parlare di Marco Montemagno, uh, quelli hanno saputo gli iscritti. E viene anche tanto simpatico Marco Montemagno, molto bravo, molto simpatico, sì, sì, ripeto, allora... Marco Montemagno è lo youtuber che mi sta troppo simpatico, più simpatico che c'è, non so perché. Vabbè, a parte che io seguo sempre a Clio Makeup, però mi piace molto anche come youtuber Marco Montemagno perché ha una parlantina così simpatica, così rapida e così schietta, che mi fa schietta per modo di dire che... Eh, come io apro un suo video e già parte la risata, perché non perché lo vedo come un pagliaccio, ci mancherebbe, perché mi sta simpatico e perché ha un'empatia verso chi lo segue, come per esempio per me, che non ce n'è. Basta che apri la bocca per, per, per dire una battuta già mi viene da ridere, perché dai, sei troppo simpatico. E quindi non lo so, ragazze, devo dire la verità. È, Coinvolgente, ti sa prendere subito con la battuta pronta lui, anche se non so se avrà punti o meno cose, ma non credo, non lo so, non saprei ne dubito che non abbia punti. però non mi voglio mettere a discutere su come fai video lui. Però dai, <ride> mi fa troppo ridere, dai, è troppo simpatico. A parte quello, quando fa discorsi, di quelli belli, wow, top! Ma quando fa discorsi seri, sto seria ovviamente. Ovvio, è certo che sì. Però, raga, seguite Marco Montemagno perché è troppo simpatico. Anche le, le, le parlantine che ha è troppo bravo. Già. Cioè. E niente, comunque ragazzi, io vi mando al prossimo video che è eh, sui prodotti Top Flop. Adesso non so che prodotti tirare fuori, ma saranno sempre gli stessi, però. Ah, me lo provo a parlare un po' dei miei prodotti che mi stanno piacendo di più e che sto apprezzando molto di più. Dico, ah, ancora il siero all'acido ah, all ialuronico, non l'ho provato, ma ah, appena potrò lo provo perché sinceramente non l'ho ancora provato quello di Guvi o Govi, come si dice, non lo so, quel prodotto di vegano, quality free di eh, mi scelgo un z perché ho una voglia amata di provarlo ma non so quanto, non so se mi viene di provarlo perché mi sembriera, cosa sto dicendo? No vabbè, se non, ho, se non mi fa allergia, reazione all allergica, prima lo provo qua e aspetto un pochino qua sulla mano, qua sopra se dovesse darmi fastidio, allora lascio perdere perché a provare un prodotto che poi non, non, non mi fa, cioè se dà fastidio cosa reazione, tanto vale che lo provo solo qua, voi direte ma che senso ha, in qualche modo lo dovrò pure testare sulla mano, lo so non ha senso provarlo sulla mano se non è sul viso, però prima voglio provarlo a vedere se dà fastidio o meno, okay? tutto lì, niente. Bene ragazze, io vi mando i video dei prodotti del genere personale, come per esempio vabbè, i prodotti della skin care, voglio provare, provare, cioè far recensire, dirvi e poi anche il make up. Perché no? Tutti i prodotti che sto usando questi giorni. Vabbè, adesso non sono molto truccato: sono un po' di, di blush, bronzer e, e matita sopra ciglia e un po' di gel fissante della Douglas per eh, non, come dire per non affrosciarsi troppo il sopracciglio, ovviamente. ovviamente bene ragazze io non ve l'ho detto all'inizio ma ve lo dico alla fine se questo video vi è piaciuto siete eh, arrivati fino alla fine vi ringrazio dell'ascolto ma soprattutto vi ringrazio di eh, della compagnia innanzitutto che voi fate a me ma spero che di aver fatto altrettanto altrettanto scusate a me a voi anzi io sì, a voi e voi a me ok? basta like di supporto per favore grazie un commentino sempre nella sezione commenti e noi ci si vede in prossimo video dopo di questo ovviamente perché questo non lo so quando lo caricherò forse lo carico anche subito vediamo se la connessione me lo permette perché non lo so, e, e niente. E noi ci si vede per un prossimo video. Ciao! A ti la campanella. E seguitemi su tutti gli altri social come i, i TikTok e Instagram. Ciao!